Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono in compagnia di. Findelix e. E stiamo per andare a fare set di power tutti e tre insieme per questo meraviglioso video. Direi di cominciare subito. Ok, perfetto. Comp poco canterabile, direi. Beryl Maxine. Eh già. Attento allo stupido barile. Ma scusa, ti sei dimenticato chi è che ha portato Nita in record in una. In un vai vai, pusciali che sono morti loro. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Gabri, riesce a smaiparare. Vai, vai, vai, vado, vado io, vado io, uno killato. Vai, Gabri, spamma con colt, bravo. In Teoria. Qua qua, qua, qua, qua. Anche lo Stecca dovrebbe andare giù. Vai, ok, 1 a 0, grande GG. GG. Chi è che ha usato il gadget? Nessuno. Io Lo Stecca ha usato il gadget. Quel nabbo dello Stecca ha usato aspetta, aspetta. il gadget. Ma guarda che se mi lasciano. Mi lasciano solo aperta, mi lasciano solo aperta. Tira! Niente. Quasi. Lo stecca non è molto counterabile, per hit. Eh, tieni, tieni difeso, tieni difeso, va vale. Chiudi, eh. chiudi. Vai, vai. Un hit è entrato. Sì. Gabri. Dentro la porta, dentro la porta, veloce. Eh. Mannaggia. Cavolo. Se c'eri vicino. C'ero vicinissimo. Potevi usarlo... Cioè, i 5 secondi prima dovevi usarlo. Forse quando ultava già. Ok, via. Ho quasi la ulti, Gabri. Non usare il colpo rapido. Ok. Occhio. Ho finito i colpi. Perfetto, io non ho ancora, io non ho ancora caricato l'orso Lo stecca non mi pare tanto forte, eh Ma Non allora, vorrei dire eh... Gabri, non eh, morire No, aspetta, aspetta. Ale, copri, copri di qua copri Copro, qua. copro, chienila, sì chienila, chienila. Occhio, ah, eh, lo sapevo Gabri! Gabri, Gabri, Gabri Mamma mia, cosa abbiamo rischiato Raga, sto stecca ah. mi dà un fastidio Vabbè. Ci sei? Perché è uno scarsone non, non fa, non fa, non fa, non fatti... Aspetta, la butto via, piuttosto Se Vai, tanto sta laggando lo stecca eh ma tanto io muoio Attenti a non morire va giù, tantissimo Vai, vai Ottimo vai, ulti No pessimo No aspetta Ok Finalmente ho quasi l'orso Ma non proprio Acciso. Ok la vita è andata giù Vai vai vai vai Bloccalo No, no Fra eh, cos'è no, quello okay. ok aspettate che io devo rigenerare Eh ma tanto noi dobbiamo ripartire Perché se no eh. Ma adesso tanto Vabbè il maxi Contra contro il maxi Li sfondo Adesso sì. li sfondo tantissimo Posso entrare in porta? Eh niente non posso entrare in porta più Sfondali sfondali sfondali no, Locca lì, bravissima le no, passa. No, no, no, non ho senso, non ho senso. Non ho di quanto non è entrata quella palla, raga? Vai, vai, che si vai fa tutto gol. Prendi quella palla vai, e butta bravo, la porta. la Grande Gix, Gisatz. È la, Gix, Ma è la prima è andata, raga. Seconda. Uh, uh, uh, uh, uh, questi mi pare già che countera un pochino di più il signor Mortisio. Ma io invece... Io me la prendo con la Shelly, sì, Shelly. Ma vai, cantila me un Ho usato il colpo. Oh my god, <ride> raga, che scarso che ho quel mortis! Aiuto! Ma dai! Oh, guarda bene la pasta E vabbè, è maxate, Gabri, te lo sei dimenticato! Raga! Non mi partono i colpi. Attento al mortisio, Gabriche! Ma vuole partire? Non parte, non parte. Non parte, può... parte ha ah, il motore spento. Ma cosa vuoi fare? Vai, vai, vai, vai, vai, vai. rompo il muro. Vai, vai, vai, vai, vai. Oh! Passa! Vai, passagliela. Entra in porta, entra in porta. Non no, perché... no, ci credo. Perché non porta. Dovevi no. entrare in porta. Raga, c'è la Shelly, Avevo ferma. paura che ammortisi mi prima. Cosa fa quella Shelly? È <ride> ferma, raga. Gabri non riesce a colpirla. Gabri <ride> non riesce a colpirla. E sta Passala, rigenerando. Ce la fai? Ok, è diventata un bot. Gabri? Gabri? <ride> Abbiamo mangiato tipo a due volte mentre la porta. Se non fai un mongolo, magari. Eh, sai, quando hai... Raga non possiamo perdere dai no, Da sti nabbi Piazza un orso la Blocca la bibi no. quando no, vedi fermi, che è nel suo raggio Ora? Oh, bravissimo Eh che bella ulti Shelly sì. Ma perché un Gabri, bot Capri Capri preparati Facciamo la combo vai, combo. vai Adesso bravissimo Ora devo uccidere No Uccidimi uccidimi uccidimi Bravissimo Prendo io prendo io Quanta vita che abbiamo eh. E datemi un po' sta palla no, eh, no C'è il Mortis in porta Aspetta che entro Vai perfetto 1-0 Stavo per usare la ulti Gigi Mamma mia, 1-0, Gigi. che la... Non facciamo ripartire la Mi Shelley... pare che anche il Mortisi sia un Mi bot. Mi pare quasi. di dover usare il gadget? No, ora. No, Bravo. Non, ora, non ora, non ora. Aspetta, dovrei essere... No, non riesco a entrare in porta. No, Ma per... dove è finita sì. la Shelly? Raga, quella Shelly bot sì. è più forte degli altri due suoi compagni. Aspetta, entra in porta. No, la piazza. Gigi. Perfetto, 2-0. Schiacciante dovrebbe essere. Sì. Po con la doppietta di Findelix, tra l'altro. Perfetto. La doppietta di Findelix porta in schiacciante i suoi compagni. Altra comp questa volta molto molto poco counterabile sì. Anche se il colt è un bot Vai vai vai il colt è andato Dai? Sento. Vai. ulta ultra Aralo, adesso. arali arali tutti e due bravissimo lo kill Devi farlo tu devi farlo tu non ci Eh vede. non ci arrivo non ci arrivo io Eh la devo spazzare perché mi arriva prima Eh il colt è un bot però può essere un bot quanto vuole ma tanto mi uccide Ah no non è più Dai, un bot tu. Eh, Dai, l ho ho, ho itato due volte il Colt grande Gabri C'è il Mr. Picchio che fa malissimo Malicchio Gabri bravissimo no, no, no, Ulti fantasmagorica Vai vai che sono morti Devo schivare schivarla Cos'è quella schifezza Colt Dai vai vai vai prendi quella palla e tirala di ulti Se riesci Non riesco mai a farla entrare in porta ci provo comunque mm. Il mister. P usa il colpo rapido è uno scarsone Ma è no, o no? Perché... È scarso perché se l'hai maxato shoppando Ah, su, su ulti di Gabri tanti. che è veramente devastantissima No, no Oh no, eh no eh Fra attento Tanto la sbaglia Ok Attento eh No ma il colto va giù Deve andare giù Va giù Ok Ucciso il colto Uccisi bravi, tutti e tre e Ripartiamo ah, Meno male che ho chienato il colto perché se non ero mes veramente messi male oh, Scusa Gabri ti ho fatto spercare la ulti Se riesci ad averne un'altra Perfetto È andato giù se Gabri avesse la ulti adesso avremmo Non morire tu. Vai la posso Gabri? No, raga, per. super. Non devo No, morire. io sono morto. Mi sono morto. a io perché sono le chiavi. Vai Gabri, vai, vai, vai fate gol! Fate gol! Fate gol! Vai, vai, vai! Goal! Sì, grandi, grandi raga, GG. Grandi Gabri! Anche contro questa comp molto ca... molto difficile da counterare. Sì, sì, ma facciamo tre vittorie, eh? sì, secondo me possiamo farcela. Io spero. Ok, grande chiede sul Mr. È andato P giù il mister P, ragazzi. villato. Vai, primo ora... Non è il momento di usare il gaggio. tanto non serve. È il primo l'orso. Cioè, sì, l'orso. Vogliamo tenerla? Vogliamo bassa, tenerla? Bassa. Ma no, facciamo un trionfo epico, no? Pu uh, no! Scusa. Vale, okay. Ma guarda il tuo orso! Ne hai un altro! Blocca lì! No, no, no, non serve. Guarda, è il non primo serve, che usa i gadget contro andare. di loro, via Arati. Non serve, non serve. Ah, se perdiamo. No, non dovremmo riuscire. Non, non dovremmo in teoria perché il tempo ci... Con... No, però il tempo consente ancora comunque al colpo di ci provare. Ma non, non dovrebbe saperlo. Okay. Come non detto. Perfetto. Grande giocata. E anche questa l'abbiamo vinta. Quindi raga direi che prima di chiudere questo video apriamo una cassa enorme In cui probabilmente non troverò fatto, un po moneta E ci possiamo salutare e ci vediamo al prossimo video Grazie per l'attenzione e ciao!